Mannaggia a Dio! È tre ore che sto copiando e incollando un messaggio di merda uguale! Dio cane! Perché spalmate ste cazzo di robe! Dio porco! Perché devo essere l'unico coglione a essere bannato adesso? scaffeggiati con la merda! Guarda! Quanti cazzo siete che spammate puttanate! Cazzo vuoi? Um, ciao carissimo Oggi ti ho visto un po' nervoso E volevo dirti che ti voglio bene Vaffanculo! Oh! Dio porco Dio Dio porco